Nuovo video ricetta, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, grazie ai miei iscritti che mi seguono sempre con affetto, regalatemi un like se il video vi piace. 3, 2, 1, risotto ai funghi. ingredienti per 3 persone 300 g di riso 50 g di funghi secchi porcini sale brodo vegetale poca cipolla mezzo bicchiere di vino bianco un cucchiaio di olio evo parmigiano grattugiato ammollate per un'ora i funghi secchi nell'acqua fredda preparate un brodo vegetale con zucchine cipolle sedano o le verdure che vi piacciono fate un soffritto con un po d'olio Sminuzzate una cipolla. Fate rosolare e aggiungete il riso. Aggiungete il mezzo bicchiere di vino bianco. Aggiungete il riso e i funghi secchi ammollati, continuate la cottura con due mestoli di brodo vegetale. Quando il brodo vegetale si è asciugato, aggiungete anche l'acqua della mollo dei funghi. Continuate così alternando acqua di funghi e brodo vegetale, aggiungendo anche il sale. A fine cottura spegnete il fuoco e aggiungete il parmigiano, però senza mescolare, coprendolo poi con un coperchio e lasciatelo così a riposo per due minuti. Trascorsi due minuti prendete il riso, lo mettete nel piatto, gli date una mescolata col mestolo e poi potete servirlo è un piatto ideale per il dopo feste è leggero, buono, squisito, ideale per tenersi in forma con pochi grassi, poche calorie